Vediamo gli eventi della, della settimana, gli eventi in primo piano, perfetto, assolutamente, lascio a te, insomma, a tua discrezione sì, le cose che reputi, che sono quelle che hai spiegato in apertura, ma assolutamente sono molto interessanti, prego. Sì, ma guarda, gli eventi poi si trovano all'interno di questo sito. Come dicevo, eh, quello che noi faremo è faremo una formazione con eh, tutta una serie di trader e educatori finanziari come Stefano e con ognuno di questi eh, formatori faremo un webinar. Quindi secondo me è interessante perché non saranno webinar in cui si va a dire come funziona il certificato, eccetera, eccetera. No, saranno dei webinar operativi in cui si va a dire queste sono le strategie che ho creato in questo portafoglio Andiamo a vedere prodotto per prodotto Perché l'ho scelto e perché può essere interessante E come si combina con gli altri prodotti Perché ecco Uno può dare un'indicazione sul singolo prodotto Quindi dare il classico codice ISIN Però sinceramente a me non piace tanto Secondo me è più carino vedere Come si crea una strategia Che vada a comporsi di più di un prodotto Quindi ecco come ha fatto Stefano Ha fatto eh, È andato a prendere sette prodotti E ne ha messo uno più aggressivo. Avesse sì. messo solo quello aggressivo, metti che fosse andato male, uno avrebbe detto ecco, bene, eh, insomma, ha dato il è andato male. Ecco, se andiamo a vederlo in un contesto più di portafoglio, ecco, vediamo che come anche un prodotto più aggressivo possa trovare la sua ragione di essere, quindi ecco, secondo me questi saranno degli incontri che noi faremo che saranno molto interessanti. Per iscriversi è molto semplice, eh, insomma, c'è cioè, naturalmente eh, gratuito basta la mail, certificatesacademy.traderlink.it, c'è la parte di trading, Per questo, io mi sono scelto questi due prodotti, ho messo due prodotti di prova ieri, un top bonus su Tesla e un turbo short sul Fuzzimib, e, e si trovano gli esperti in cui si può andare a vedere il portafoglio, ho fatto vedere quello di Stefano andando a scacciare su statistiche di portafoglio e... Per passare alla parte di formazione vera e propria, si trovano su webinar e formazione. Quindi il webinar con Stefano, per chi interessasse, si terrà il primo dicembre alle ore 17. Quindi per partecipare basta iscriversi qui e ci si Ottimo. potrà iscrivere al webinar. Stefano, tutto, certo. tutto in un posto. Hai visto. <ride> Stefano, sì. un'ultima battuta da te e poi vi saluto. Sulla formazione, se vuoi, insomma. Eh... senz'altro, sì, sarà molto interessante vedere queste cose, commentarle, anche perché le occasioni sono sempre... In divenire. Ricordo tutti gli appassionati di certificati che sono un grande utilizzatore di questi strumenti Che la cosa è che noi dobbiamo considerare che qui si tratta di fare una maratona, non uno sprint. Quindi anche se è una simulazione, farlo come se fossero soldi nostri e veramente proteggere soprattutto il capitale che è la cosa più importante. Assolutamente, hai ragione. Allora, io ringrazio naturalmente Stefano Fanton, tredere formatore, che spesso ci aiuta in questo spazio dedicato ai certificati. Grazie Stefano, ci sentiamo naturalmente molto presto. E ringrazio, intanto togliamo la condivisione, Marco, per favore, così vi vediamo, insomma, se no vediamo solo ecco la scherma. Ecco, e saluto e ringrazio Marco Medici, Unicredit Investimenti, naturalmente che vi aspetta insieme a tutto il team per ulteriori approfondimenti eh, sul sito che abbiamo mostrato, investimenti.unicredit.it, trovate anche i riferimenti e i contatti. Grazie a entrambi per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Grazie a, a voi, tutti. grazie Stefano grazie Manuela. Grazie, grazie. E noi chiudiamo questa parte di live per la mattinata, naturalmente restate sulle fonti TV con il nostro palinsesto. Ringrazio la regia, ringrazio voi che ci avete seguiti.